No. no, dobbiamo aspettare l'approvazione di donizione. Ah ecco. Ci sono. Ma dobbiamo aspettare l'approvazione, non c'è. Uno. Ci si. No, sei uno. aspetta Ora oh, sì, sì. 4. Sì sì, sì, sì, sì, ora sì. Ok. Domiziamo la preprovazione. Ha detto sì, domiziano Sì, almeno commenti ma... Ah, ok. Ciao a tutti, okay. buonasera. Come state? Aspettiamo qualche secondino. Diteci se ci vedete bene. Commentate un attimo dicendoci se ci vedete bene. Stasera facciamo i taralli, tarallini, taralli. Adesso vediamo insieme tutto. Ci vedono bene? Ci vediamo. Tutto benissimo. Ok, allora possiamo iniziare. Allora, facciamo i taralli. I tarali, in realtà mia nonna li chiamano biscotti perché si cuociono due volte e infatti qui c'è una pentola per bollirli e poi vanno in forno però poi vi dico anche il metodo di cottura senza bollitura ora iniziamo a fare l'impasto così nel frattempo io poi lo lavoro e vi spiego tutto all'impasto alla farina aggiungiamo l'olio gli ingredienti sono nel link così non perdiamo non perdiamo di vista la realizzazione della ricetta con, no, dicendo gli ingredienti. Comunque ve li dico una volta. Mezzo chilo di farina, 10 grammi di sale, che potrebbero essere anche 15, dai 10 ai 15, dipende dai vostri gusti. Mezzo chilo di farina, 150 grammi di olio, 10 grammi di sale. Io metto un pizzico di zucchero, perché mi piace che i taralli abbiano un bel colorito. Quindi metto un pizzico di zucchero e poi il vino bianco caldo poi naturalmente potete aromatizzare i taralli a seconda dei vostri gusti quindi semplici potete utilizzare curcuma zenzero unite alla farina l'olio facendolo assorbire per bene così io sto usando l'olio extravergine di oliva però molti di voi mi hanno detto che lo trovano pesante e che quindi non, non, non sopportano il gusto troppo forte dell'olio extravergine potete utilizzare l'olio di semi se proprio non vi piace però con l'olio extravergine d'oliva naturalmente hanno un valore aggiunto allora una volta ottenuto questo composto così puoi far vedere? così aggiungiamo poco alla volta 150 grammi di vino bianco poco alla volta mi raccomando e iniziate ad impastare allora dicevo potete aromatizzarli come più preferite quindi con i semi di finocchio con la curcuma con lo zenzero con il pepe con il peperoncino con l'origano con il rosmarino potete utilizzare aspetta adesso non mi viene il pepe il peperoncino l'ho già detto che altro la cipolla allora per fare la cipolla per esempio potete usare o la cipolla disidratata quella che trovate al supermercato già pronta oppure potete tagliare la cipolla a pezzettini piccoli piccoli farla cuocere con un pochissimo olio è un, un po d'acqua non deve soffriggere deve cuocere una volta cotta la fate raffreddare e poi l'aggiungete all'impasto suggeritevi voi altri altri gusti di tarallini Ah, anche al gusto pizza al gusto pizza dovete aggiungere il concentrato di pomodoro non la passata perché è troppo liquida e andate a sbilanciare gli ingredienti del vi, la quantità del vino poi. E l'origano con un po' di formaggio. Ditemi voi quali altri gusti ci sono, in questo momento mi sfugge qualcosa forse. Se il vino deve essere caldo? Sì, sì, il vino deve essere caldo, non bollente, eh? caldo. Il calore serve così come nell'impasto delle pastatelle e del calzone a rendere più fluido l'olio. Allora, Forse il vino? sì, c'è chi usa l'acqua però non sono la stessa cosa non hanno lo stesso sapore al massimo potete fare metà e metà però non sono poi taralli sono un'altra cosa taralli vino. No, i taralli va il vino Bi bianco. Sì, bianco anche frizzante potete utilizzarlo se in questo momento non avete il vino bianco da tavola potete utilizzare uno spumante quello che avete io oggi li farò al pepe e quindi aggiungerò del pepe macinato fresco. Lo solo, è solo che adesso le mani sporche. Vabbè, si vede. No, che sto mettendo il pepe. Si vede. Aggiungetene parecchio, così si sente. Potete usare anche del peperoncino in polvere. la trovate nel link del po nel, che si trova nel post dimmi se c'è qualche domanda nel frattempo che io sto impastando non c'è nessuna domanda? questo è il nostro impasto se ci può impastare con la planetaria? certo, planetaria, bimbi con quello che avete a disposizione io uso con le mani è un altro sapore Ah sì? io non lo uso né la planetaria né il bimbi uno perché non ce li ho e due perché devo, ciò che faccio deve essere una portata di tutti e quindi anche se ce li avessi non li utilizzerei questo è il nostro impasto ora io lo lavoro un altro po fai vedere come è venuto per il momento è così Se non lavorate alla planetaria, lavoratelo a lungo, anche naturalmente a mano, più lo lavorerete e più i tarali saranno lisci, e belli. Le dosi sono nelle Sì, comunque, ve lo dico: mezzo chilo di farina, 150 g di olio, 150 g di vino bianco, da 10 ai 15 g di sale, un pizzico di zucchero. E poi insaporite con quello che più preferite, semi di finocchio, peperoncino, pepe, curcuma, zenzero, eh, rosmarino, origano. Io le ho fatte al pepe, potete farli come ho detto prima la pizzaiola e quindi con il concentrato di pomodoro, l'origano e un po' di formaggio. Anche al formaggio lo potete fare, cacio e pepe, mettete un po' di pecorino e del pepe. Potete utilizzare gli ingredienti che volete alla cipolla ok io non lo lavoro tanto perché lo devo utilizzare adesso questo la regola vuole che riposi almeno mezz'ora noi lo utilizzeremo subito qua la quantità del vino 150 grammi mm. un attimo solo Che adesso vi faccio vedere. Allora, qual, questo qual è il nostro pepe? impasto. Sì, ancora, questo è pepe. qualcuno crede che No, no, no, no. Non è il pepe, è stato aggiunto il pepe. Ho aggiunto il pepe. Ora, questo è il nostro impasto, ripeto, deve riposare per mezz'ora, un quarto d'ora, mezz'ora almeno. E quindi, una volta riposato, si distende. E diventa più facile da lavorare. Io però lo devo fare adesso perché non possiamo aspettare mezz'ora così a guardarci. Prendiamo dei pezzi di impasto Prendi, così, è tutto live, in diretta, prendiamo dei pezzi di impasto così, tagliate e prendete. decidete voi la grandezza che volete dare ai vostri taralli, quindi se li volete fare piccoli tagliate dei pezzi piccoli, così, quindi ora facciamo i tarallini, vi faccio vedere i tarallini, così aspettate così l'impasto doveva riposare ecco perché lo vedete un po' grezzo se avesse, se avesse riposato sarebbe bello, liscio lo dico per quelli che lo stanno guardando adesso e non hanno sentito che deve riposare cerchiamo di farli tutti uguali non come sto facendo io prendete un punto di riferimento allora vi dico come fare prendete un punto di riferimento se è questo il vostro punto di riferimento mettetelo qui e poi allungate. lunghezza sì, e poi create gli altri taralli in base a quel punto di riferimento e quindi fate così perché nella cottura è importante che siano più o meno uguali naturalmente noi non stiamo usando le macchine stiamo usando le mani quindi non saranno perfettamente uguali questo non è perfetto ora si sì. eh, eh, sono so. fatte a mano ma eh, infatti Lassi la particolarità vede. anche quando li compriamo i taralli fatti a mano, è che non sono tutti uguali non sono certo. precisi però nella cottura nei forni casalinghi noi dobbiamo fare attenzione a questo perché siano ben cotti ripeto l'impasto è così grezzo non è liscio perché non ha riposato eh, dove si fa riposare si fa riposare in una ciotola Coperto dalla pellicola, meglio dalla pellicola, perché se mettete un panno comunque traspira e poi troverete l'impasto un po' secco. Quindi, puoi ripetere? Dove si riposa? Qua, una ciotola qua. Dove avete e impastato? Così, con la sì. pellicola. Si ricopre una sì. pellicola. E la lasciate lì, qua un palette a temperato l'ambiente, sì. Okay. Semplicemente. E chiudiamo il nostro tarallino così. Cosa ci sta preparando, ho detto i tarallini. Tarallini. Differenza tra tarallini e taralli. Solamente la grandezza, grandezza e lo spessore. Allora, questi sono i tarallini. Questi qui. Ora okay. facciamo i taralli, piccolini. Non facciamo taralli. Create e un filoncino e poi i taralloni. No, i taralloni no, sono un'altra cosa. Create un filoncino un e tagliate dei pezzi più o meno uguali, così. E se, visto che adesso facciamo i taralli li facciamo più grandi e più sottili e quindi allunghiamo allunghiamo un po' il cordoncino. Si possono fare molti cereali? Certo, potete usare la farina integrale quindi si sì, si possono fare molti cereali infatti li ho già pubblicati quelli molti cereali ci sono, cioè la ricetta è nel blog nel sito perché eh, quelle cereali hanno bisogno di un po di vino in più se non erro quindi li potete fare con la farina integrale farina tipo 1 farina tipo 2 farina tipo integrale la 0 la 00 e quelle molti cereali alcuni mi mescolano alla farina bianca un po di semola rimacinata potete provare Fare farine Ma macinata pietra, Alcuni pieta, anche. sì quello che volete alcuni ecco, non mi ricordo più che cosa stavo dicendo i taralli sì, alcuni usano mettere il lievito nei taralli, io no dimmi c'è qualche domanda? mi passate il commento quale? grazie a lavoro e cracco muto cracco muto? Cioè. Eccetera, cioè, su queste cose sicuramente, ma bisogna vedere. Allora, e questi sono i taralli. Ora noi li faremo bolliti, e quindi io qui ho pronta l'acqua. Vieni un attimo per farvi vedere che l'acqua spilli spilli. Spengilo, spengolo. spilli spilli. Non deve bollire sono per mettere spilli, i taralli. Spilli, spilli. questi Quello sono evoluzione. gli spilli spilli. dell'aria Questo è già il momento giusto. Là. Questo è già il momento giusto per calare i taralli, non mi confondere. Aspettiamo un attimo, ora io vi dico un piccolo, un piccolo segreto, un piccolo suggerimento, un piccolo suggerimento per rendere i taralli più lucidi. Io credo che mia nonna utilizzasse questo segreto per questo motivo. Ah, ci state rilevando un trucco. Io ho la... la come, come si chiama quello che suggerisce il suggeritore? Uh, allora, prendete le fave bianche qualche secondo prima di calare i taralli li immergete nell'acqua di cottura dove andremo a bollire i taralli comunque fra un po' ve lo farò vedere ve l'ho detto solamente perché se li avete visti direte che sanno a fare le fave bianche là e questo è il tarallo più grande ora vedete la differenza fra questo che ho fatto all'inizio e questo che ho fatto adesso in pochi minuti come è cambiato l'impasto quindi immaginate se lo fate riposare mezz'ora con la farina che si ridrà guardate questo che bello Licio, liscio liscio sì. perché la farina deve, si deve, è ritratta. gli ingredienti si sono amalgamati fra loro deve e riposare, deve riposare mezzo, una mezz'oretta non abbiate fretta per, esigenza per fare le cose di dirette, dirette stiamo già realizzando per fare le cose per bene bisogna avere pazienza calma e prendersi i tempi giusti non vi lamentate quando vedete nella ricetta dovete aspettare mezz'ora, oppure quando avete visto la ricetta del pane una signora si è agitata madonna io devo fare il pane in una giornata Eh, se vuoi mangiare un pane buono con una lunga lievitazione eh, no, beh, ci vuole la passione vuole altrimenti la passione. se no si vanno a comprare se no fate un altro lavoro L'impasto adesso è già più facile da lavorare. Possiamo farle anche ancora più sottili. Così. Così. è viene ben, più grande il tarallo. Sì. Naturalmente i tempi di cottura fra questo, questo e questo varieranno. Questo, anche se piccolo, lo terremo di più in forno, perché è più spesso. Sì. Questo un po' di meno, questo molto di meno eh, rispetto a questo. Le accortezze. Ma io lo sempre chiamato chiamate biscotti. Pure mia nonna li chiamava biscotti, però Bisco, si chiamano taran, taran. Ci sono Bisco, sono I Biscotti. I biscotti sono le paste da latte adesso. Mia nonna chiamava quelle le paste da latte, so. infatti discuto sempre per questa cosa qui, sul sito, che io chiamerò sempre paste da latte, non li chiamerò biscotti. Allora, se non c'è nessuna domanda, io passo a bollire i taralli, poi li finisco, li finisco io, di realizzare. C'è qualche domanda? Entro oggi. Il sembra muto. Va bene, e poi? Quindi, domande, non ce ne sono? Vabbè anche le fave che usavano le, le nonne nostre usavano le fave. È una domanda? No, poi lo, dice che lo, sa, lo, sape ah, io, lo sapevano no? già. Mi eh, stavano, stavano dicendo il perché, cioè il perché eh, delle, sì, fave. delle fave. Eh sì, che l'amido delle fave donasse lucentezza alle, ai taralli. Io penso che sia questo il motivo. Esatto. Poi non lo so se ce n'è un altro. Non ce n'è nessuno. No. Ora. Siccome l'acqua è quasi pronta, aspettiamo qualche minuto nel frattempo. Io faccio qualche altro tarallo. Se c'è qualche altra domanda, vi rispondo. Se no, andiamo avanti. Vabbè, poi il fatto di. Se... Senza bollire. Sì, ora ve lo dico. Allora, lo dici subito? Sì, okay. lo dico subito visto che devo aspettare l'acqua dei taralli. Ora, se volete farli senza bollire, la ricetta, senza bollirli, la ricetta è la stessa solo che forse per renderlo un po' più friabile meno pastosi dovete aggiungere un pizzico pizzico pizzico di bicarbonato ma proprio un, un pizzichino impercettibile non col cucchiaino proprio preso con la punta delle dita un pizzichino un bicarbonato proprio come se dato un pizzico si sì, che li rende un po' più friabili altrimenti sono troppo pastosi però potete farli lo stesso, anche senza bollirli, lo stesso, sempre aromatizzati con quello che è più preferite. Poi un'altra cosa ve la dico dopo rispetto, eh, riguardo al fatto che devono asciugare almeno una notte. Se li fate il pomeriggio, li fate la mattina, almeno fate l'asciugare un 12 ore. Ora però ve lo dico quando lo stiamo facendo. Io li sto facendo di diverse dimensioni, per farvi vedere... Saluta in spagnolo, ci sono gli argentini. Le nostre anime. Scrittore... Buenas tardes. Basta, fermati qua, basta. Però centina. Saluti. Ciao Zia Franca. Ciao allora. zia Vittoria. Vieni a vedere qua. Io metto le fave. Metto le fave nell'acqua. Qua devi vedere. Un attimo. L'acqua è al punto giusto? Sì. gli spilli, spilli. Spilli spilli passato. Quando è il punto ah. giusto, vedete che mettendo le fave, le fave tendono a salire, ah, si, si mettono muovono. mettono prima le fave. Sì, le fave, se no a che serve metterle dopo? A ah, niente. Ora, sì, caliamo calia, ora, i Ora, vieni, grazie, Dio. Adios. Ora, vieni, grazie, Va bene, vieni qua. Mettiamo i taragli. Saluto. Vieni più vicino. Per favore. Così, facciamo vedere come si fa veramente. Calate i taralli. Salute la Francia. Salute a tutti presenti. Immergiamo i biscotti. In silenzio. Ah, affondano i biscotti. Oh signora. Eh certo che affondano. Eh, è certo che non usano un salvagente. Ciao! Sì, hanno la forma. Dai! Allora, naturalmente l'acqua non deve bollire, vedete le bollicine che si formano intorno? Si vede? Io penso di sì. Si, si formano intorno al taralli delle bollicine. Aspetta, devo, devo tallare la, la nebbia! Sì, sì, si, si Si, vedo? in fondo, in fondo. Sì, in fondo. Voi non li ah, dovete toccare, fondo. arriveranno a calla da soli. Non li toccate. Aspettiamo e se rimani qua che devono vedere il momento in cui sarà caro io non li toccherò. Ah, aspettiamo, aspettiamo la magia. Che salgano a calla. Sono affondate. Non sono affondati, stanno cuocendo, Immersi. stanno facendo no, l'acqua sul fondo, affondato. Se, sul fo eh, se sul noi fondo. non li facciamo cuocere bene in questo momento, i taralli non avranno una buona riuscita perché verranno grungolette, diceva mia nonna, cioè Gr con quei pezzi grungolette, crudi, grungolette. con quei pezzettini crudi all'interno. Allora, come vedete adesso cominciano a muoversi e adesso arriveranno a galla. L'acqua si sala? No, perché il sale è nell'impasto, niente sale nell'acqua. Ok, c'era una domanda. No, e c'è il sale nell'impasto, perché lo dovevo mettere nell'acqua? Ah, non chiesto. No, no, no. Adesso comincia a bollire più, più velocemente e ora saliranno. E fu così che i taralli non salirono. Con la piastra non è facile regolare. Questo è le... stesso impasto per fare le friselle? No. Per fare no. le friselle è tipo l'impasto del pane, con un po' di olio in più per renderle più friabili. No, no, no, no. Questo, non è... Questo è un impasto tipo quello del calzone, però contiene un po' meno olio. Un'altra cosa. No, no, è un'altra cosa. Ecco, cominciano a, a muoversi i taralli, il primo deve... eccoti. Eccoci. La fava Eccolo. sta volendo su. Eccolo. Non Eccolo. è la fava, quello è il tarallo. No, no, stanno ballando. taralli. Ecco qua. Interalli. Ciao Maria Vittoria. Cominciano a venire a Quindi Questo, Questo, forse ho messo i taralli un po' troppo presto rispetto alla. Temperatura dell'acqua. Vuoi farlo tu e cambiamo posto? No. Ah, ok. No, non deve bollire. No, non deve bollire forte, non deve, non deve bollire come quando caliamo la pasta. Spilli, spilli. Lasciate le fave nell'acqua. Naturalmente non mettete troppi taralli alla volta perché non si devono sovrapporre, devono stare sulla base. Allora, metti a scolare. Eh sì, si mettono a scolare qui. E, e poi li mettiamo sempre sul mio sporto oppure se non avete lo sporto potete metterli tranquillamente su una, su una tovaglia, su un piano, su un tavoliere e sulla tovaglia. E lasciate sopra per sì, asciugare. Per asciugare. Cioè, si fanno asciugare. Sì, questi qui ora devono asciugare almeno fino a domani mattina, domani mattina con calma, li cuocite in forno, in forno caldo a 180 gradi, ventilato per 20 minuti: 25 minuti circa. Ognuno purtroppo io non posso darvi le, le indicazioni precise, precise per i minuti di cottura, perché ogni forno ha le storie sue, le paturne, sue, le malattie sue, ognuno sale cose dei forni suoi ora ricaliamo gli altri vieni qua a prendere. perché adesso l'acqua va più forte quindi l'asciugatura sì, l'asciugatura è lunga ma soprattutto è importante perché vedrete noterete la differenza se non le asciugate e invece con l'asciugatura è notevole assai la differenza. Cambia il risultato. Cambia il risultato. Vengono più lisci, vengono più omogenei, sono più belli. Le cose... no, non cambia il sapore, cambia l'aspetto. Però se vogliamo mangiare le cose buone, devono essere anche belle. Le cose fatte veloce Se bene. dobbiamo fare le cose bene, le dobbiamo fare belle e buone. Prendiamo i taralli e li mettiamo. Io lo sto mettendo qui sullo sport. Voi ho detto che potete metterli tranquillamente su una tovaglia, su uno spianatoio. questo sporticino? Tranquillamente. Più ne fate, più e più ne mangerete. Più ne mangerete. Quindi, qua, a far vedere come adesso saliranno a gara più velocemente. Come vedete, l'acqua non è in bollore come quando stiamo cuocendo la pasta. È molto più delicato e molto più tranquillo. Una domanda sull'asciugatura, temperatura ambiente? Sì, sì, sì, sì, sì, la temperatura ambiente. Sì. Certo, solamente in forno non asciugheranno, in frigo non asciugheranno mai. Temperatura ambiente, stesse, su un pane, uno spot, uno tutta la notte. Sì, maestro. adesso, poi, dillo tu. Fai vedere qui che stanno salendo? Vedete? Sì. Ci, mette qualche, ci mettono qualche minuto a venire a galla, la, la però un po' di pazienza per avere un buon risultato. Naturalmente ho detto potete evitare questo passaggio e fare i taralli solamente um, senza bollitura. E quindi Quindi quando vengono a galla vanno tolti. Sì, vanno tolti subito. Pronto. Sì, sì, non devono stare nell'acqua vanno tolti subito non così fatti scolare fatti scolare qui o con la pasta qualsiasi devono solamente perdere l'acqua in eccesso e poi vanno messi o sullo sporto o su un panno Aspetta che io metto questi altri che ho fatto. C'è qualche domanda? Sei un po' arrabbiata? Eh? Per forza. Ma per forza. da detto... giorno che non esce. No, eh, non sono un po' dirlo. arrabbiata. gli ho detto prima di iniziare la diretta. Ti prego. Senza uscire, non mi interrompere che mi fai perdere il filo. È come se gli avessi detto, Raffaele, interrompimi ogni due secondi. Non si può fare la depressione E' natura. Io la depressione non ce l'ho Senti tranquillo, la Non ce l'ho proprio Questi no, sono bello. i teralli che ho fatto prima E come vedete Sono asciutti Sono pronti per la cottura Però questi li ho fatti verso le due Meglio ancora fino a domani mattina Si vedono? Se Scusa Puoi abbassare? No? Se no li lascio nel piatto Tieni questi sono quelli asciutti, sono quelli asciutti che ah, ho fatto oggi pomeriggio per farvi quindi, vedere. Quelli che sono appena fatti e questi sono quelli asciutti. Ragagnati. E dopo l'asciugatura. Dopo l'asciugatura. Okay. Okay. E questi i taralli cotti. Questi sono i taralli cotti. Questi sono semplici, non hanno nessun gusto. Sono semplicemente dei taralli Tarali semplici, sì. così, senza niente. Invece, quelli che ho fatto prima sono al pepe. Si puoi ripetere senza bollitura? Senza bollitura? Allora, Mi... senza bollitura. Ripetete Mi... inizio. Lo sto ripetendo ah. senza bollitura. Il procedimento è lo stesso. Quindi, unite alla farina i 150 g di olio, fate incorporare per bene, aggiungete il vino caldo, il vino bianco caldo, lo zucchero e il sale, lo zucchero un pizzico, mettetelo lo zucchero e sale, impastate, fate riposare lo stesso per una mezz'oretta, Ricavate i taralli e passate direttamente alla cottura, in quel caso vi suggerisco di aggiungere una puntina piccola piccola piccola di bicarbonato per dargli un po' più di friabilità, altrimenti verranno troppo troppo, come ho detto prima non mi viene più il termine, verranno troppo... non verranno friabili non mi viene più la parola non mi viene più il termine se vi ricordate voi scrivetelo invece se mettete un pizzichino di bicarbonato gonfieranno leggermente nella cottura e quindi saranno più friabili c'è dimmi Ma sus. Ma sus. Diciamo così, sì. Io quelli che avevo realizzato li ho cotti. Ora vediamo questi qua. Vi faccio vedere questi qua che l'impasto è riposato un po' per farvi vedere la differenza, come verranno lisci. E come è anche più facile lavorare l'impasto che si stende più facilmente, vedete? L'impasto è più facile da lavorare, più liscio, è più bello. Bene, se non ci sono domande, penso che io vi ho detto tutto. Ripeto, potete utilizzare qualsiasi tipo di farina quindi dalla farina 00 12 integrati. zucchero si può mettere in mezzo il malto d'orzo. Sì una cosa che caramellizzi e dia un po' di colore ai caraldi così invece di tenerli tanto tempo in forno per ottenere una doratura perfetta, li tirerete un po' in meno e verranno più, più croccanti, più friabili questo è il mio consiglio, non sono regole, questo è un consiglio mio che, ho fatto con, che vi do in base alla mia esperienza poi naturalmente ognuno è libero di fare come crede, la cucina non può essere né in posizione e le regole, le regole sono pochissime da rispettare, però gli ingredienti, i modi di preparazione ognuno di noi ha i suoi gusti, ognuno di noi ha le sue storie, visto che, vedo se sono nel link, come si, è tutto scritto nel link, anche l'utilizzo delle fave, che ho detto, eh, mia nonna le utilizzava, penso per dare lucentezza ai taralli, sta andando troppo forte quindi se, cioè, i due metodi si sì, devo ripetere allora, se si possono fare la paprika certo che sì, sì, sì, sì, sì. lo avevamo saltato sì, la paprika non mi era venuta in mente però certo che sì. ho detto prima curcuma paprika zenzero cipolla disidratato cipolla cotta da voi pepe peperoncino mm. Semi di finocchio, rosmarino, origano, quello che. pomodoro Avete in casa? No, allora no. Pomodoro? A ah, pomodoro sì Allora a noi, a voi, a loro, adesso <ride> basta le battute. Questa è quella delle. Che ore sono? Vabbè, e quindi. Abbiamo finito di fare i taralli, se c'è ancora una domanda, rimaniamo ancora qui. Altrimenti salutiamo, vi faccio vedere un'altra volta. I taralli cotti e andiamo. Naturalmente li potete fare anche così grandi eh? perché anche in commercio li trovate così grandi. Eh, il tempo di il tempo di cottura, cottura no. l'ho detto 180 gradi forno ventilato. Per 25-30 minuti, però ho detto, ripeto: ogni forno ha, ha le storie sue, e non posso dirvi, non potete, non posso dirvi esattamente non eh sono, io. proprio non è una scienza esatta. L'unica scienza esatta è il fatto che tu parli sempre, che è di una scienza esatta. Sì, una mi sto, ok, mi sto mangiando. Mi stai mettere da marzo certo. figurati se parlavi di più io non potevo parlare più se parlavi tu calo questi altri vi faccio vedere i taralli completi e ci salutiamo se avete qualche domanda fatela adesso comunque poi io vi rispondo a... c'è Lori che risponde a qualcuno brava Lori come sempre fai il qui che mi allontano un secondo eh ma non si vede niente eh non so però non si vede più nulla si vede si vede. Vediamo i taralli i taralli cotti quindi abbiamo tutti i passaggi dei taralli questi sono i taralli appena bolliti che io metto qui taralli appena bolliti ad asciugare stesi su uno sporto ad asciugare si sì. sono bagnati i taralli fatti in precedenza questi sono che i taralli sono già asciutti asciutti dopo ore si sì. e taralli cotti I taralli cotti in forno biscotti biscotti perché cotti due volte prima qua e poi a forno vedete ah, ecco l'interno è ben cotto che cosa qua lo vedi? la a è abbassa abbassa la mano dai, così va bene? Sì, devo prendere il colore Sì. sono buoni ok? ok bene, abbiamo fatto Quindi, io ho i miei ultimi tarani in, in cottura qui nell'acqua ho qualche Delucidazione? Sì, qualcuno so. chiede delle, delle le friselle. Eh, ma se ci sarà friselle, una prossima calzone. facciamo cazione. oggi che giorno, eh? Oggi che giorno venerdì? Venerdì. Non lo so. Eh. Venerdì e basta. Venerdì, ok. Eh, le facciamo la settimana prossima, oppure sabato, domenica. Adesso vediamo. Sì, le friselle le possiamo realizzare, solo che ci sono parecchi step. Dovete fare l'impasto del pane con un po' più di olio. Lo fate lievitare in ciotola per comunque poi al massimo chi chiede la, chi sta chiedendo delle fisserie gli metto il link della ricetta però ve lo spiego lo stesso sicuramente ci rivedremo su sì, questo canale quali farò se domiziano volo. si sì. uh, fate, fate fa a la prima volta in coppa con sempre usate sempre pochissimo lievito per avere un prodotto ben fatto non perché lo dico io che si utilizza poco lievito, ma perché utilizzare tanto lievito non serve. Uno in questo momento che stiamo in casa e quindi non abbiamo bisogno di avere delle bombe atomiche che ci lievitano in mezz'ora. Abbiamo il tempo a disposizione per fare le cose per bene, quindi bastano 2-3 grammi di lievito su un chilo di farina per avere delle friselle ottime. Le preparate la sera prima e le fate lievitare tutta la notte. Non dovete stare voi a coccolare l'impasto per farlo lievitare, fa tutto da solo. Quindi fate l'impasto con un po' tipo pane con un po' di olio in più, le fate lievitare in ciotola, e poi la mattina dopo realizzate delle ciambelline ma se ne ha mesta? Se ne ha mesta? Ma che finisce? <ride> realizzate delle ciambelline e li mettete a rilievitare forse anche troppo aspetta e li mettete a rilievitare però ci sono due metodi di cottura per le friselle comunque aspettate un secondo le mettete a rilievitare fatta a ciambellina il primo metodo di cottura vuole che una volta lievitata la ciambellina quindi la frisella la potete fare sia col buco che senza buco io col buco, a me col buco non mi piacciono perché cadono tutti i pomodori dal centro e mi dà fastidio questa cosa però voi fate come volete voi e le mettete in forno e fate una prima cottura. Appena vedete che la ciambellina della frisella è eh, abbastanza dura e resistente da poterla tenere in mano senza che si sgonfia, quindi è abbastanza cotta, aspettate che si raffreddi, per non, per non, perché così quando andate a tagliare non si vede il taglio, sempre per una questione di bellezza, non cambia il sapore, cambia l'aspetto. Aspettate che si raffreddi dopo la cottura in forno, tagliate e fate biscottare nel forno. Il secondo metodo di cottura, invece, dice che una volta lievitata la ciambellina, la seconda volta fatta la forma della ciambella, la dobbiamo bollire come abbiamo fatto con i taralli. Beh beh, vedere, una Vabbè, volevano vedere, so. ci sarà modo, lo faremo ci sarà modo. comunque. Una volta bollita, lo stesso come i taralli, quando la ciambellina sale, non capisco, non capisco. Tu non, capisci. non loro come fanno a capire? Che sai, tu, sono quelli che magari l'hanno già fatto. Fammi finire di parlare, certo. Quando sale a galla, la togliete, la fate asciugare, la mettete a cuocere lo stesso nel forno come prima. Quando è fredda, la tagliate e la biscottate. La differenza tra le due? Quella bollita sarà un po' più leggera, un po' più friabile. Quell'altra è buono uguale, non cambia niente. Ok, poi magari vi metto il link. Dove c'è scritto tutto va bene? Ferma con le mani. Ok, ok. Eh? okay. Allora io ho finito di caricarli. Ci salutiamo. salutiamo. E ci vediamo la prossima volta. Tutti. Allora, visto che avete chiesto di fare le friselle, magari la prossima volta facciamo le friselle. Se avete qualche altra richiesta, però non fate richieste. Mega, Importanti eh, che non si possono non realizzare fare in diretta, cioè. Ma non lo fai dire che non si possono realizzare in diretta, fate delle richieste semplici che in mezz'ora le potremo realizzare perché, se voi mi chiedete di fare le melanzane ripiene come mi ha chiesto l'altro giorno quel ragazzo, come faccio a fare le melanzane ripiene in diretta? È impossibile, delle richieste fattibili, io faccio tutto quello che volete nei limiti, ok? okay. Va bene, allora ci salutiamo. A presto e buona serata a tutti. Ciao Mattias, devo salutare mio nipote che oggi ha fatto tanti compiti. Ha fatto inglese, ha studiato i mammiferi, ha studiato tutto. Ciao amore di zia, Bra sei stato bravo. Bravo, bravo, bravo. Un bacio grande, grande. Ciao Mattias, bravo. Puoi ripetere un attimo il lievito, se si mette o no. Dove? Nell'impasto, il lievito no? Dei biscotti. Uh, dei taralli? Sì. C'è chi lo usa, io non lo metto. Se lo mettete dovete far riposare un po' di più l'impasto perché date, date modo al lievito di lavorare. Non è quella la ricetta che... Però la ricetta che ho dato io no, ma se nel... voi lo volete mettere mettete su mezzo chilo un, un grammo, non di più. Ma ho detto, c'è stata, stata una diatriba con una signora che aveva un panificio eh, che no, mi diceva no, no. che la no, mia ricetta no. non è una ricetta giusta perché nei canali... No, no, no, no, no. Nei taralli mi... e eh, testa certo. Come va a fare? Perché nei taralli si dipendono. mette il lievito. Io invece gli dicevo che io non l'ho mai messo il lievito e lei mi diceva che io non capivo niente. Però se nei panifici mettono il lievito, io questa posso, non la posso sapere. Io la ricetta che sto dando a voi è quella di mia nonna, quella che conosco io. E nel lievito non c'era. Se voi volete mettere il lievito, volete provare, provate. ho detto, Su mezzo chilo mettete un grammo di lievito, però fate riposare di più l'impasto in modo che il lievito si attivi, se no non ha senso a mettere il lievito. Ok? Va bene? Ottimo. Biscotti crudi, biscotti asciugati, biscotti cotti. <ride> Hai finito? <ride> Possiamo salutare? Si, sì. ok, grazie, guarda, wow, che gentile. Ok, allora, buona serata a tutti e ci vediamo la prossima volta. Se avete delle richieste, lasciatele nei commenti. Sì. Ciao! Il, il? il video poi lo mettiamo su su YouTube. Ora sì. lo trovo sì, no? al video. Se volete cioè lo trovate. Qualcuno trovate non ha visto sì. la fava, eh? C'è cioè, qualcuno di italia Non, ha, non visto ha visto le fave, Ah. La fava, roba, roba. lo trovate su Comunque, YouTube, lo potete su YouTube. rivedere il video. Sul canale. Ho se di fare prima di immergere i taralli, perché mia nonna faceva così, penso che lo facesse per dare lucentezza ai taralli. Voi provate, provate a mettere le fave, vedete, trovate differenza rispetto ai taralli che facevate di solito? Se non trovate differenza, non le usate. Se invece trovate differenza, usatele. Fate le cose liberamente, senza nessuna. Vabbè, grazie a sta, sta rispettando i metodi sto tradizionali, questa è la che ho visto fare da mia nonna. Esatto. E basta, non stiamo sperimentando niente, ok? Sì, stiamo rispettando la tradizione, mm. ok? Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, Alla buonasera. Prossima. Ciao, ciao, ciao Mattia Ciao, ciao, condividi.